Visto che appunto ci avviamo alla conclusione, ne approfitto per chiudere insieme a una persona che per me è un po' più di un'amica, è veramente quasi una sorella e che ringrazio fortemente perché senza l'esperienza eccezionale e straordinaria che ho avuto modo di fare lavorando al suo fianco al Senato, probabilmente non avrei, la, eh, non avrei avuto la consapevolezza che ho avuto e la capacità di poter adempiere nello stesso modo al mandato che appunto gli elettori mi hanno dato di qualche anno fa quando abbiamo fatto le elezioni del Parlamento europeo con grande piacere vi presento una, una nostra insomma, ascoltatrice d'eccezione che è stata con noi nel pubblico fino ad ora non ha voluto questa sera essere relatrice proprio perché voleva godere l'evento voleva sentirlo direttamente eh, con più calma dalla platea non ve la presento oltre, Paola Taverna Grazie, eh, grazie a Fabio Massimo, grazie a tutti i relatori che sono stati perché sì è vero, eh, mi era stato chiesto di intervenire, non è la mia materia quindi non abbiamo queste ambizioni di presenza ma abbiamo sicuramente l'ambizione di imparare per poter servire sempre meglio, infatti sono venuta perché ero curiosa eh, specialmente sul, su quello che riguardava il progetto Horizon 2020 perché è stato eh, motivo di discussione in Commissione Sanità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che eh, sostiene che l'Italia eh, contribuisce a questo progetto per il 17% e riesce a portare a casa a livello di investimenti sulla ricerca poco più del 2%. La cosa che eh, sorgeva spontanea, come direbbe un, un, una vecchia memoria <ride> legata al mondo calcistico, la domanda nasce spontanea, e eh, e perché? Che cosa ha impedito fino adesso l'Istituto Superiore di Sanità di eh, partecipare a progetti che potessero riportare almeno in parte quello che era l'investimento che l'Italia faceva per la ricerca, eh, riportarlo appunto alla ricerca legata, specialmente alla sanità? E queste sono le famose domande alle quali nessuno di noi avrà mai risposta perché il mondo della politica italiana è stato bravissimo nel corso degli anni a imparare a giocare a scaricabarile, è sempre colpa di qualcuno che è arrivato prima di loro. Quindi eh, la Fornero era colpa di quello che gli aveva lasciato il governo Berlusconi, Berlusconi era quello colpa del governo Prodi, Prodi era colpa del, del governo ancora precedente finché non si perde memoria, e finché gli ultimi a subire le conseguenze di questi mondi passati eh, sono lì i presenti e cioè il Movimento 5 Stelle che si trova lì e gli dice vabbè visto che avete fallito per 40 anni se vi affrettate a lasciare il campo e a permettere ai cittadini di governare smetteremo quantomeno di dover dire se ve ne eravate andati 10 anni fa ci avevate fatto un favore e quindi questa è in realtà eh, l'unica missione che io credo che il Movimento 5 Stelle debba eh, porsi davanti io i progetti, lo sforzo eh, che vedo ogni giorno fatto da ognuno di noi eh, dal più eh, lontano sostenitore noi tante volte incontriamo gente alla quale, alla quale diciamo sei uno del Movimento 5 Stelle ma ancora non, non l'hai voluto ammettere perché ormai la gente l'ha capito che eh, nelle tante cose che non vanno fondamentalmente non va chi ci sta continuando ad amministrare quindi benvenga eh, colleghi così preparati, benvenga ragazzi così giovani perché poi per me Fabio Massimo è, è veramente lui lo dice a me io lo, dice, lo dico a lui è il futuro è il futuro io eh, due mandati e poi a casa ogni tanto dico eh, sempre se arrivo e viva alla fine del primo <ride> mandato perché anche uno può bastare beh, ringraziamo e, e l'unica cosa che ci, che ci dà coraggio è sperare che la classe politica che dovrà poi pensare a noi quando non saremo più là dentro eh, sia del Movimento 5 Stelle altrimenti ogni volta che invochiamo le patrie galere saranno quelle aperte per noi perché la prima legge che fanno come saranno <ride> i due mandati sarà arrestare chiunque avesse fatto parte del Movimento 5 Stelle fino ad allora è una battuta, è una battuta amara perché lo scenario politico è drammatico quindi benvenga un'azione forte in Europa che possa essere quantomeno di freno a questa deriva dittatoriale che sta vivendo l'Italia in maniera così drammatica sotto l'inconsapevolezza di molte persone io quando dico vieni ad ascoltare non lo dico perché ho bisogno di gente che poi voti lo dico perché eh, spero che ci sia ancora gente che abbia voglia di aprire gli occhi di, di mettere in funzione un cervello che ci hanno anestetizzato e che sappia ancora mettersi in gioco per riprendersi questo paese, ringrazio Fabio Massimo ringrazio tutti i presenti grazie per, per la possibilità di avervi salutato